Ferrara no, grazie presidente allora, io credo di dover anche intervenire su questa situazione perché naturalmente il tema della multiservizio servizi, l'ha già detto il presidente, sta a cuore a tutti sta a cuore a questa maggioranza, si sta lavorando però ieri in alcuni casi, e questo lo devo ribadire io in quest'aula quest ho sentito anche degli insulti anche abbastanza pesanti, questo dovremmo condannarlo tutti quanti come, come, come forse gli stessi cittadini non dovrebbero, per cui sulla base di questo io non so quali sono le decisioni che comunque prenderà il Presidente, però mi sento di dover dire sia di proteggere i cittadini in questo senso quando vengono in, legittim in modo legittimo protestano, però devo anche ribadire e con fermezza dire che non è possibile venire qui a insultare il Presidente, io come mie orecchie ho sentito cose abbastanza pesanti, magari di singole persone per carità, non, non, non dico di tutte, che andrebbero in qualche modo eh, anche da parte Grazie.